Ciao a tutti, in questo video andrò a spiegare la soluzione del laboratorio 8, che è quello che abbiamo fatto due settimane fa, mi pare. E, niente, visto che ci sono state tante domande e avete chiesto parecchie cose, quindi a, andrò a spiegare eh, come si potevano risolvere gli esercizi un po' passo a passo, e facendovi vedere le, diciamo, come si potevano risolvere. Un attimo, condivido lo schermo. Ci siamo. Bene. Allora, voi conoscete già questo laboratorio. Il primo esercizio era quello che ci chiedeva di fondire due liste, alternando un elemento della prima e un elemento della seconda. Ci chiedeva di scrivere o di fare per questo, per, per risolverlo questa funzione merge, che mh, prendeva come parametro due liste, la lista A e la lista B, e ci diceva questo, questo esercizio che se una lista era più corta dell'altra, allora gli elementi vengono alternati fin quando si possa, fin quando era possibile alternare gli elementi, e poi gli elementi rimasti nella lista più lunga vengono aggiunti ordinatamente in fondo, quindi... Semplicemente si aggiungono gli elementi della lista più lunga che, che restano. E le liste di partenza non devono essere modificate e ci danno un esempio per, per farci capire cosa fa quella funzione lì. Allora l'esempio è questo qui, ci danno questa lista piccola, questa lista più corta, diciamolo così, eh, che ha quattro elementi e ci danno questa eh, lista più lunga che ne ha eh, cinque. E poi alla fine quella, la nostra funzione, la nostra funzione merge, dovrebbe restituire questa lista che contiene i valori sia della prima che della seconda e i valori vengono aggiunti alternatamente, che vuol dire che, guardate, in questa, in questa, nella soluzione viene aggiunto prima il 1, poi il 9, 4, 7, 9, 4, 16, 9 e finalmente l'11, perché non c'erano più elementi. Aggiungere da aggiungere eh, appartenenti alla lista, alla lista più corta, e in questo esercizio, diciamo che l'unica cosa a cui bisognava fare qualche attenzione era su, su questa condizione. Qui eh, gli elementi vengono alternati fin quando è possibile, poi gli elementi rimasti nella lista più lunga vengono aggiunti ordinatamente in fondo. Quindi vuol dire che io cerco di aggiungere alternatamente gli elementi della lista, gli elementi della prima e la seconda lista fin quando si possa. Se poi arrivo ad esempio a questa posizione in cui non ci sono più elementi della lista più corta da aggiungere, quindi continuo ad aggiungere soltanto gli elementi della lista più lunga. Diciamo, L'unica cosa a cui magari bisogna fare qualche attenzione. Allora, cosa bisogna fare per prima? Quale sarebbe il primo passo? La prima... o quello che dovremmo fare per prima sarà quello di identificare tra queste due liste che arrivano come parametro qual è la lista più corta e la lista più lunga. Perché ci interessa capire qual è la lista più corta e la lista più lunga. Perché, Perché appunto io devo fermarmi a un certo punto. Se io ho raggiunto l'ultima posizione della lista più corta, il mio algoritmo, diciamolo così, cambia, nel senso che mi interessa soltanto aggiungere gli elementi della lista più lunga. Non provo più ad aggiungere elementi di entrambe le liste, ma continuo soltanto, mi preoccupo soltanto di aggiungere elementi della lista più lunga. Quindi un primo passo potrebbe essere quello di capire qual è la lista più corta e qual è la lista più lunga. E poi guardate, che per andare a prendere le, il primo elemento della lista corta, io faccio lista. Andiamo, prendi della lista corta l'elemento che, che si trova nella posizione, nell'indice 0. E per andare a prendere il primo elemento della lista più lunga, faccio la stessa cosa, solo che non lo faccio sulla lista più corta. Ma vado a prendere quell'elemento nella posizione 0 nella lista lunga. E guardate, la stessa cosa nella seconda posizione, nella lista corta, la posizione 0. Uno, e nella lista lunga la posizione 1. Perché vi faccio vedere questo? Per farvi capire che in questo caso ci serve soltanto un indice, non c'è bisogno di fare due cicli anidati, ma soltanto con un indice riusciamo a risolvere il problema. Visto che, ehm, che niente, a, a noi, ci interessa solo tenere traccia di una posizione alla volta, perché eh, con, una sola, con un solo indice. Siamo, riusciamo a prendere gli elementi di, di entrambe le liste. È lo stesso indice per andare a prendere gli elementi delle liste. Quindi questo vuol dire che il nostro for, il nostro ciclo, sarà una cosa come questa. E quindi io dico for i in, in questo, in questo rango che sarà da zero alla lunghezza della lista più lunga, perché io devo fare queste, devo iterare in questo for, devo entrare in questo ciclo, tante volte eh, come elementi ci siano nella lista più lunga, capito? Eh, perché io non mi fermo quando ho aggiunto tutti gli elementi della lista corta, ma mi fermo quando sono aggiunti tutti gli elementi della lista corta e della lista lunga. Quindi eh, devo fare... Devo iterare tante volte quante posizioni ci siano nella lista più lunga. È per questo che, che il range eh, si fa eh, a seconda da, eh, dal numero del, di elementi della lista lunga. E ogni volta che io faccio una nuova iterazione, devo fare questa domanda. Questa domanda mi permette, mi consente di capire se devo ancora aggiungere elementi della lista più corta o se devo soltanto aggiungere gli elementi eh, della lista più lunga. Quindi se la mia posizione, se la posizione in cui mi trovo adesso, è ancora minore alla lunghezza della lista corta, quindi devo continuare ad aggiungere elementi delle due liste. Se altrimenti, io lo so che ho già finito... Diciamo che ho già aggiunto tutti gli elementi della lista corta e mi resta soltanto aggiungere gli elementi della lista, della lista lunga. È per questo che è importante all'inizio capire qual è la lista corta e qual è la lista lunga di quelle due che, che ci arrivano come parametro. Quindi niente, andiamo a vedere un attimo il codice e vediamo come funziona. Quindi noi abbiamo la nostra funzione main e abbiamo le due liste, quelle che il testo dà come esempio. E il nostro risultato eh, a sua volta sarà sempre una lista e, e la lista che viene restituita da, questo, da questa funzione merge. E poi andiamo a stampare il risultato per controllare che sia giusto quello che, quello che abbiamo fatto. E cosa dobbiamo fare in questa funzione per prima? La prima cosa sarà quella di inizializzare quello che poi andremo a restituire, giusto? Poi lo sappiamo che è la fine di questa, di questa funzione... verrà restituita questa funzione. E allora, quello che vi dicevo prima, a noi ci interessa capire qual è la lista più, più corta e qual è la lista più lunga. Allora, se la lunghezza di A supera la lunghezza di B, allora cosa posso dire in quel caso? Che la lista corta... Sarà B e la lista lunga sarà A. E quello che io potrei fare prima, guardate... E quindi io potrei fare così, io potrei inizializzare questa lista corta, dire che la lista corta per default, per, diciamo, eh, sì, per default sarebbe A e dire che per default la lista lunga sarebbe B. E poi controllo se è giusto così e quindi chiedo, eh, o controllo se non è giusto così, se in realtà è la lista A quella che è più lunga della lista B. Se capitassi così, tipo che si capitasse così che la lista A fosse più lunga della lista B, allora faccio lo scambio e, e niente, in questo caso la lista corta sarà la lista B e la lista lunga sarà la lista A. Bene, quindi questo primo pezzo, questo primo pezzo qua, Questo, questo primo pezzo qua, di identificare qual è la lista più corta e qual è la lista più lunga, eh, è già fatto. E poi andiamo a, fare, andiamo a fare il ciclo, che più o meno sappiamo già come si fa. E quindi eh, la lunghezza... Allora noi andiamo a fare questo tante volte come elementi ci siano nella lista più lunga e facciamo la domanda. Se l'elemento in cui ci troviamo adesso è, è inferiore alla lunghezza della lista corta, Vuol dire che dobbiamo ancora continuare ad aggiungere elementi della lista corta, giusto? E quindi... Alla nostra lista risultato andiamo ad aggiungere l'elemento in cui ci troviamo. Adesso nella lista, l'elemento della lista corta in cui ci troviamo adesso che sarà la lista corta nella posizione i e basta. E guardate che al di là eh, del fatto che ci siano ancora elementi della lista più corta da aggiungere, io lo so che gli elementi della lista più lunga devo aggiungerli sempre. Guardate che io non mi fermo mai ad aggiungere elementi della lista più lunga. Forse mi posso fermare ad aggiungere elementi della lista più corta, ma gli elementi della lista più lunga devono essere aggiunti tutti. Quindi, in questo caso, io semplicemente non faccio nessuna, diciamo, non faccio nessun if, ma semplicemente dico eh, risultato. Posizione e quindi gli elementi della lista, lunga, della lista lunga vengono aggiunti sempre mentre gli elementi della lista corta vengono aggiunti fin quando si possa e questo è quello che fa questo algoritmo qui e poi poi basta Vediamo se funziona. Ah, e ovviamente mi manca qua mettere main per invocare la funzione main. E quindi... Eh sì, guardate che questo è il risultato, che penso sia quello giusto. 1, 9, 4, 7, 9, 4, 16, 9, 11. Guardate. Qua c'è l'undici. Niente, quindi abbiamo fatto tutto è giusto è giusta la soluzione. E, diciamo, questo era un esercizio abbastanza semplice. E un po' bisognava tenere conto di quello che vi dicevo prima, e di questo fatto che, diciamo, distinguere fin quando posso aggiungere gli elementi della lista più corta e fin quando posso aggiungere gli elementi della lista più lunga, che sarà... Facciamo sempre, sempre aggiungo elementi della lista più lunga. Ma se riuscivamo a fare bene questo passo di identificare la più corta e la più lunga, poi non c'era nessun problema. E, e basta. Vi ripeto questa cosa perché alcuni di voi continuate a farmi domande su, su come funziona questo tipo di for. Allora, in questo for, eh, i ci rappresenta la posizione in cui ci troviamo in quel momento. Guardate che in questo esercizio a noi ci interessava conoscere questa posizione perché era a partire da questa posizione noi potevamo fare questa domanda, potevamo determinare se eravamo già eh, arrivati all'ultima posizione, se, se ci restavano ancora elementi della lista da percorrere o se eh, avevamo già percorso tutti gli elementi. Quindi in questo caso ci serve questo for perché la posizione era importante per noi. Se a noi eh, non ci interessasse questa posizione, eh, questo sarebbe stato fatto con for i in eh, lista lunga, per dire. Ma diciamo non è il caso di questo esercizio, ma questo ve lo dico perché per ripetervi che dovete fare attenzione quando usate un tipo di for o quando usate l'altro. Tipo, cosa state prendendo o cosa state facendo quando fate questo for e cosa state facendo quando usate quel, quell'altro tipo di for. Ok, questo è giusto per, per dire, per fare quel chiarimento. E basta, quindi questo era il primo esercizio. Il secondo esercizio era quello che vi chiedeva di scrivere la funzione Neighbor Average, che si prendeva tre parametri, Values, che alla fine Values sarebbe la, la tabella, e si prendeva una riga, una colonna e, e in una tabella, allora era questa funzione che si prendeva questi parametri, in questi parametri e in una tabella, Calcolava il valore medio dei vicini di un elemento nelle otto direzioni, come si fa vedere qui. Quindi, ad esempio, ci arriva come parametro, eh, come, come riga I e come colonna eh, J, e poi il nostro algoritmo viene calcola eh, la media tra tutti questi elementi, tra questi otto elementi che, che sono i vicini. E, se però l'elemento si trova su un bordo della tabella, la media va calcolata considerando soltanto i vicini che appartengono effettivamente alla tabella. Eh, ad esempio, se, se la riga e la colonna valgono entrambe 0, ci sono soltanto 3 vicini. Quindi, ad esempio, se eh, l'elemento che a noi arriva come parametro si trova per dire nella posizione più alta della tabella come in questo caso facciamo finta che queste che, questi, che queste celle che sono in giallo sono quelle che effettivamente si trovano nella tabella diciamo che la tabella arriva fin qua e quindi guardate che il nostro caso che nel nostro caso la i è uguale a 0 e per questo motivo noi non Possiamo andare a fare la media considerando queste, queste tre posizioni, queste tre celle, perché queste tre celle non appartengono alla tabella, in cui, in cui... Non appartengono alla tabella sono oltre la tabella, non, non esistono queste tre posizioni. E un po' la stessa cosa se eh, la, la riga e la colonna che ci arrivano come parametro si trovasse in un angolo della tabella. Allora, per essere più chiaro, facciamo finta che la nostra tabella arriva fino a questo punto qua. Diciamo che qua ci possono essere altre cose, sia da questa parte che da questa. Qua ci possono essere altre celle. Ma se l'elemento per cui ci hanno chiesto, o l'elemento che ci arriva per parametro, eh, sul quale ci chiedono di calcolare la, la media dei suoi vicini, si trova nell'angolo della nostra tabella, questa che è delimitata con, con questa in rosso, e quindi non avrebbe senso andare a, a prendere questi elementi perché questi elementi non esistono nella tabella. Io sono nell'angolo, quindi non posso andare a prendere l'elemento che c'è più a destra di questa posizione e non posso andare a prendere nessun elemento che ci sia eh, sotto questa posizione. Capito? e allora in questo, in questo algoritmo la cosa interessante o la cosa difficile complessa da fare è capire quali elementi possono, posso considerare per andare a, a calcolare la, la media tra i vicini. E la stessa cosa qui, quindi fate, fate conto che la nostra tabella arriva fin qua Diciamo, questa fosse la nostra tabella qua sicuramente ci possono essere altre celle e a noi ci chiedono di calcolare l'elemento diciamo con, attraverso questi parametri l'elemento eh, sul quale andremo a calcolare la media sarà questo qua questo in blu quindi per calcolare la media di quell'elemento che si trova qua non posso prendere diciamo questi elementi non esistono non posso non posso non, non devo andare a prendere a considerare questi elementi che sono qui. Allora, come si può risolvere questo problema? Come posso fare a distinguere quali elementi devo considerare e quali elementi non devo considerare? Proviamo a farlo qui. Quindi. Cancelliamo tutto questo. E questa funzione non si chiama più merge ma si chiama. E ci sono tre parametri values row, e column e ok e poi andiamo a creare qua table sarà una cosa come e facciamo una tabella qui velocemente, una così. Cambiamo questo a due. due. Ok, e quindi questa sarà la nostra tabella per andare a risolvere questo esercizio. Neighbor Average, e cosa facciamo per questo Neighbor Average? Allora, come parametro viene messa, la tabella che abbiamo appena creato, viene messa boh, una, una fila a caso e una colonna a caso, quindi proviamo a farlo prima con la posizione 0 0. Che questa posizione 0, 0 sarà come se noi avessimo, se l'elemento che a noi ci interessa, o l'elemento sul quale ci interessa, calcolare la media dei vicini fosse questo qui quello che si trova ne, come se i e j fossero 0 0 quindi sarà quello che si trova nell'angolo sopra a e sinistra bene e giusto per fare un esempio e basta quindi a me cosa serve Bene, quindi ci siamo. E prima di tutto, a me cosa serve per andare a calcolare la, la media? Diciamo per qualunque media che mi interessi, che, che io voglia calcolare, a me serve avere la somma degli elementi su cui voglio calcolare la media, quindi per forza devo creare questa variabile somma, e poi mi interessa il numero di elementi. Perché il numero di elementi? Perché? Boh, perché la media si calcola come la somma divisa tra il numero di elementi. E quindi viene la somma e viene count. Diciamo. E all'inizio entrambe vengono messe come zero. E... Allora, guardate... Come, come andrò a fare questo, questo codice e poi vi spiego perché, perché potrebbe avere senso farlo così. Allora, for I, in... Ehm. Allora, guardate che se io faccio così i miei cicli, io sto dicendo che, diciamo che l'indice andrà dalla posizione eh, riga meno 1 fino alla posizione riga più 2 e che diciamo quell'indice che mi rappresenta... Eh, le righe che andrò a prendere, mentre quell'indice che mi rappresenta, le colonne che potenzialmente posso andare a prendere, vanno dalla posizione colonna meno 1 fino a colonna più 2. Cosa sto facendo con questo? E sto dicendo che potenzialmente, allora guardate che in questo caso io non sono ancora andato a prendere nessun elemento da, dalla tabella. Sto dicendo che potenzialmente io potrei Diciamo il mio campo di ricerca sarebbe questo che si trova tra eh, la riga meno 1 e la riga più 2, e la colonna meno 1 e la colonna più 2, come se io dicesse che il mio campo, facciamolo con un altro, con un altro colore, io in questo caso sto dicendo che potenzialmente io potrei andare a prendere gli elementi che si trovano in questo, in questo range, bene? che questo range sarà quello di I-1, I più 1, J-1 -1 e J più 1. Capito? E quindi io sto dicendo che potenzialmente, guardate, no, non è che sto dicendo che andrò a prendere ancora questi elementi, non ho ancora preso niente questi elementi, in quel for che ho appena fatto, non sono ancora stati pressi. Io sto dicendo che potenzialmente eh, il mio ciclo dovrebbe considerare gli elementi che sono da questa posizione fino a questa, e da questa riga, diciamo da questa colonna fino a questa colonna, e da questa riga fino a questa riga qui. Potenzialmente, ripeto. E, e poi cosa faccio? Qua, prima di andare a... Effettivamente prendere questi, questi elementi, faccio la domanda? No? Allora, se i Allora, guardate cosa ho fatto. Qua, con i due cicli, ho detto che io andrei a percorrere tutte le celle vicine, o andrei a percorrere tutte le celle che, che infatti sono accanto a eh, quella posizione che a me è arrivata come parametro. Ma cosa faccio con, con questo if? Io dico, allora, andrò a prendere quello che si trova allora, andrò a prendere quella posizione se so che quella posizione è una posizione licita, per dirlo così. Cosa sarebbe una posizione licita? Sarebbe una posizione dove l'indice delle righe sia eh, maggiore o uguale a zero e eh, minore della lunghezza dei valori. quindi. Ad esempio, nel mio in Quello che stiamo eh, risolvendo, questa non sarebbe una posizione, licida, non sarebbe una posizione da, da considerare, perché guardate che se a me è arrivata eh, qui come parametro riga con il valore 0, eh, quindi i meno 1 sarà meno 1, e quindi quella quella condizione qui, che sia maggiore o uguale a 0, non, non si compie, non. Non c'è. E poi un po' la stessa cosa con questa qui, no? Eh, tipo che i sia eh, minore alla lunghezza di values, eh, alla lunghezza eh, del numero di de, de righe. E quindi se fosse ad esempio questo il caso, quindi non questa, questa posizione qui io non la considero perché... E i più 1 supera la lunghezza del numero eh, di righe di questa tabella che entra come parametro. E quindi io per andare a modificare la somma e per andare a modificare il count, controllo queste quattro condizioni e queste quattro condizioni, quello che mi determinano, quello che mi fanno eh, verificare, e che sia, sia l'indice delle righe che l'indice delle colonne si trovano in una posizione che l'elemento che io vado a prendere con questo indice I e con questo indice J sia un elemento licito, sia un elemento che si trova all'interno della tabella che ci, arriva come, che ci entra come parametro. Capito? E quindi... Oh, niente, quindi è quella, la, è quella la strategia che ho usato per risolvere questo. Guardate che in questo esercizio io faccio, vado a percorrere le, le, sia le righe che le colonne, tutte. Ma poi per andare a incrementare la somma e andare a incrementare la, il count, io prendo solo gli elementi che sono liciti, solo gli elementi che sono all'interno di quella tabella. E basta, oltre questo, poi andiamo a dire dopo il for che la nostra funzione dovrebbe ritornare somma diviso tra count mettiamo qui print non so se funzioni così sì, e forse eh sì, quindi è giusto questo qua da 1,5 eh, sì, perché fa 1 più 2 più 2, 2, 4, 5, boh, no. Ma insomma, da 1,5, quindi dovrebbe essere giusto questo quando andiamo a prendere l'elemento che si trova nella posizione 0, 0. Mmm... Ok, quindi, niente, è questa una, una strategia per risolvere questo. E, e ripeto, la, la cosa importante in questo è che noi andiamo a fare comunque, diciamo, quello che, con la, quello che ho messo eh, in blu, noi andremo a prendere, o andremo a fare il percorso, andremo a fare il ciclo su tutti gli elementi che sono vicini a questo elemento che ci è arrivato come parametro, ma non andremo a considerare tutti questi elementi quando per calcolare la media. Andremo solo a prendere quelli che esistono, quelli che veramente sono all'interno della tabella. E come facciamo a sapere se sono, sono all'interno della tabella? Eh, sono quelli eh, in cui eh, sia l'indice I che l'indice eh, J e si trovano nel limite, che, sono, che sarebbe superiore a zero e inferiore alla lunghezza in, in entrambi i casi. E basta, quindi questo sarebbe l'esercizio 2, e questo è il codice. Io comunque vi pubblico le soluzioni, quindi, niente, quindi vi condivido il codice più avanti. Un attimo. Ok, poi c'era il terzo es esercizio, quello dei quadrati magici. E in questo ci parlavano di una matrice con lo stesso numero di righe e colonne, e che aveva i numeri interi. e Ci dicono che... Si considera questo un, un quadrato magico se la somma dei suoi elementi in ciascuna riga e in ciascuna colonna e anche nelle due diagonali ha lo stesso valore. E poi, quindi se la somma di, delle righe, di tutte le righe, e tutte le colonne e anche le due diagonali, questa e questa degli elementi che si trovano in questa diagonale, in questa diagonale, di tutte le colonne, tutte le righe, allo stesso valore. E eh, anche eh, devono esserci presenti tutti i numeri. In questo caso, ad esempio, questo è, una, quest esempio è un quadrato magico... Eh, da 16 elementi, quindi devono essere presenti tutte, tutti i numeri da 1 a 16 e non si può ripetere, ripetere nessun, nessun numero. Scrivete un programma e questo è un quadrato magico. E poi quello che ci chiedono a noi in questo esercizio è quello di scrivere un programma che acquisisca in ingresso 16 valori e verifichi se dopo di averli disposti in una matrice di 4x4 ordinatamente per righe, da sinistra, da sinistra a destra e dall'alto al basso, formano un quadrato magico in cui dobbiamo verificare quelle due proprietà. Eh, che nei dati siano presenti tutti i numeri da, dall'1 al 16, questo vuol dire che non ci possono essere numeri ripetuti. E... E niente, quello che dicevo prima, che la somma delle righe, delle colonne e le, delle diagonali abbiano, abbiano lo stesso valore. E in questo, diciamo che noi lo sappiamo che in una matrice o in una tabella eh, andare a fare la somma delle, delle righe è abbastanza semplice perché lo facciamo con, lo possiamo fare così, tipo la somma eh, della prima riga del. Della, della tabella, della matrice, e poi per andare a fare la somma degli elementi che si trovano, degli elementi della colonna, si fa in questo modo, no? E tipo prendi eh, l'elemento che si trova nella, nella prima riga, che sarà questa, nella riga 0, poi nella riga 1, nella riga 2, nella riga 3, e tutti nella, nello stesso indice, che in questo caso sarà l'indice 0. Quindi viene e prende tutti gli elementi che sono qui. E poi la diagonale, noi sappiamo che c'è una diagonale, perché eh, in questa prima diagonale saranno gli elementi che hanno lo stesso indice, gli elementi che, in cui i suoi, i suoi due indici sono, sono gli stessi, hanno lo stesso valore. E boh, Basta, quindi andiamo a vedere come si può programmare questo quest esercizio. Quindi eh, direi che la prima cosa è quella di andare a costruire la, la, la matrice, la tabella, il quadrato. E guardate che il, chi deve costruire questo o chi inserisce questi valori sarà l'utente. Quindi noi dobbiamo fare un ciclo in cui l'utente venga chiesto di inserire 16 volte, perché 16 volte? Perché 4x4 per 4, 4 per 4 da 16, quindi 16 ci saranno 16 elementi, e l'utente dovrà andare a inserire 16 volte, e... dovrà inserire 16 valori. Quindi, eh, niente, noi eh, iniziamo dalla riga 0, all'inizio la nostra tabella, il nostro, la nostra matrice sarà vuota, come, come vedete qui, e andremo a fare questo 16 volte. Cosa, a cosa ci serve questo if? In questo if, io sto dicendo se la posizione in cui mi trovo adesso, se questa posizione che va da 0 a 16, se io la divido tra 4 e il modulo eh, non c'è nessun residuo, se la divisione tra 4 non, non dà nessun residuo, che è così come funziona l'operatore modulo, allora io lo so che devo incrementare una riga, che devo saltare una riga, perché sono arrivato. Facciamo, facciamo finta. Facciamo, facciamo l'esempio. Quindi I all'inizio vale 0, 1, 2, 3. E guardate che lì ho messo già quattro elementi, giusto? Quando I valeva 0, 1, 2, 3. Quando i vale 4, io questo elemento non lo aggiungo sulla stessa riga, ma devo aggiungerlo come il primo elemento della riga successiva, di quella che c'è dopo. E quindi a quel punto io sono costretto a creare un'altra riga. Come faccio a sapere quando devo fare quello? Perché guardate che quando io arrivo all'elemento 4 e io faccio questa operazione 4 modulo 4 uguale a 0, questo mi dà true per la prima volta. Perché? Perché 4... È... 4. Eh, sì, perché se io divido 4 tra 4 eh, quello non mi dà nessun residuo, sono multipli eh, quindi niente. Questo crea una riga. E, e come si fa a creare una, una nuova riga? Si fa così: no, tipo alla, alla tabella aggiungi un'altra un'altra un lista, e quindi la prima lista in questa tabella erano gli elementi dal. Dalla, dal i quattro primi elementi, i quattro elementi che c'erano nella prima riga, quindi questi quattro, questi quattro elementi qua. Poi ci crea un'altra riga e inizia ad aggiungere questi, questi elementi che ci sono qua. Quando si arriva alla posizione 8, cosa succederà? Che 8 modulo 4 uguale, uguale, uguale, uguale a 0 eh, da true, e quindi crea un'altra riga e aggiunge un'altra riga alla nostra tabella e gli elementi vengono... E aggiunti in quella riga, in quella nuova riga lì. E... e guardate che poi questo pezzettino qui, questo si fa dentro il for, perché questo si fa... E... Una boh. niente, quindi sedici volte noi andiamo in questo ciclo. E cerchiamo prima anzitutto di creare la di creare di creare la tabella con i 16 elementi e questi 16 elementi sono quelli che inserisce l'utente quindi qua chiediamo all'utente di inserire i valori e ogni nuovo valore viene aggiunto nella posizione in cui ci troviamo in quel momento ah e guardate che vengono aggiunti al Diciamo all'ultima riga, a noi ci interessa tenere traccia di in quale riga ci troviamo, perché l'elemento viene aggiunto alla lista che si trova in questa riga qua. Quindi la prima volta questa riga sarà la riga 0. Dopo di aver aggiunto quattro elementi, quindi questo row diventerà 1. Dopo di aver aggiunto i secondi quattro elementi, questo row diventerà 2 e poi diventerà 3. Capito? Quindi noi andiamo ad aggiungere gli elementi alla lista in cui ci troviamo in quel momento lì. E... Vediamo cosa non c'è. Perché... Boh, e quindi niente, andiamo avanti così. Ehm... Bene, quindi il nostro programma in teoria... Ah, aspettate un attimo. Eh. Allora, guardate che qua bisogna far partire row, far partire le righe come meno 1 perché in questo if, se io faccio 0 modulo 4 uguale uguale a 0, e quindi 0 modulo 4 è uguale a 0, quindi qua entra la prima volta quando noi siamo nella posizione 0, capito? Quindi bisogna far partire questo in meno 1 perché poi se no eh, diciamo nella prima interazione questo si compie e, e row alla fine arriva non a 3 ma arriva fino a 4 e quindi 4 è fuori i limiti de, della, nostra, della nostra matrice. Quindi bisogna far partire row in meno 1 eh, di modo, in modo che quando, che quando i sia uguale, uguale a 0, eh, incrementa row e row, eh, row diventi 0, che è quello che cerchiamo nella prima riga. Ok, boh, c'è questa cosa in teoria funziona e adesso boh, non so se ve lo faccio vedere tutto ma guardate che eh, il nostro programma ci chiede 16 valori e poi non fa nient'altro poi cosa dovremmo fare eh, dovremmo andare a disegnare o andare a stampare quello che abbiamo appena fatto quindi... E... E mettiamo questo. Voi sapete già come funziona questo. Eh. Quindi adesso guardate che qui noi andiamo a percorrere prima tutte le righe. e Noi sappiamo che questo dobbiamo farlo, mentre lo possiamo fare con questo indice. Eh. Che noi possiamo chiamare row o oh, facciamolo con i, boh, no facciamolo così con row in range che va da 0 alla lunghezza della nostra tabella. E noi sappiamo che la lunghezza della nostra tabella corrisponde al numero di righe, al numero di liste che ci sono all'interno della tabella, quindi. Noi sappiamo quante righe sono attraverso quel length eh, di board e poi per andare a percorrere le colonne lo facciamo in questo modo, che vuol dire che, che il numero di colonne che ci sono in questa riga, guardate che, che noi lo facciamo su il numero, come, noi facciamo la lunghezza, della riga in cui ci troviamo in quel momento, che sarebbe la lunghezza della lista in questa posizione qui, nella posizione board e nella posizione row. E andiamo a percorrere ogni elemento che si trova in quella lista. Bene? Quindi come facciamo a prendere ogni elemento? Boh, questo ormai lo sapete già, ma ve lo, ve lo ripeto. Quindi in questo caso andiamo a stampare, nella nostra tabella, nella nostra matrice, l'elemento che si trova ne, nella posizione in questa riga e in questa colonna, e poi aggiungiamo questo per, per dare qualche formato. E vediamo se funziona. Eccola qua, quindi ci stampa ci stampa quadrato magico. Poi, qual è la cosa più importante che ci interessa a noi calcolare? O noi come sappiamo che questa cosa sia un quadrato magico? Perché quello che possiamo fare sarà è, sommare questa prima, questa prima riga, e noi lo sappiamo che tutte le righe e tutte le colonne, suo, la, la somma di ogni riga e di ogni colonna de, di, questo, di questo quadrato dovrà avere lo stesso valore che è la somma di questa riga qua, no? E quindi noi possiamo dire che abbiamo come dire come una somma: sì, come una somma obiettivo che sarà questo target e che corrisponde alla somma della prima riga, per dire qualsiasi cosa. Capito? Ma questa potrebbe essere la, prim la prima, la seconda, la terza. Questa potrebbe essere qualunque riga, perché. Proprio una delle condizioni per capire o per sapere se questa cosa è un quadrato magico è quella che tutte le righe, tutte le colonne abbiano lo stesso valore. Quindi alla fine questo, questa qua potrebbe essere qualunque riga di, di quel quadrato magico. E quindi questo ci serve a poi andare a fare le verifiche e andare a comprovare se in realtà è un quadrato magico. E eh, in teoria... E noi possiamo fare così, tipo all'inizio io posso dire o oh, io posso partire da dire che sì, che diciamo che sì, che è un quadrato magico dall'inizio posso, eh, diciamo, assumere che questo è un quadrato magico e poi andrò a controllare se infatti tutte le condizioni che ci servono per determinare se è un quadrato magico o meno si compiono o no, e se non si compiono, allora cambio questa, questo true a false, e poi alla fine ritorno questa variabile che c'è qui. E... Allora, la prima, la prima cosa che possiamo andare a controllare è che tutti i numeri, dall'1 al 16, ci siano in questo, in questo quadrato magico. Come faccio quello? Così. Io andrò a prendere tutti i numeri che ci sono tra 0 e... tra 1 e 16 e andrò a fare la domanda... Quindi, cosa sto facendo qua? Sto andando a prendere ogni numero tra 1 e 16. E io, per ogni, ogni numero, faccio la mano. Meglio. Dico, se questo numero non si trova né nella prima riga, né nella seconda riga, né nella terza, né nella quarta, allora questo non è un quadrato magico, perché una delle condizioni è che ci siano tutti i numeri da 1 a 16. E a questo punto. Guardate che questa, che questa booleana che avevo creato prima la metto come false, la modifico come false e ho scoperto che, che, no, che questo qua non è un quadrato magico, quindi is magic square boh, a questo punto è false. Poi l'altra, quindi questa era una prima conferma, una prim un primo passo che io dovevo fare per capire se questo era o meno un quadrato magico. E... Poi, qual è la seconda condizione? Io devo andare a controllare che la, sum, che la somma di tutte le righe sia uguale a, questa, a questo target che avevo messo qui prima. Quindi, questa è più semplice. In range. Allora, se la somma della riga in cui mi trovo adesso è diversa di quel target, di quella somma obiettivo che io avevo calcolato prima, allora, lo so che questo non è un quadrato magico. E poi andiamo a fare quella delle colonne. E quindi ricordate che qui, diciamo, prendere le, le righe era più semplice, nel senso che e si faceva così, eh, quello che abbiamo appena fatto in quel, in quel foro. Le colonne sono un po' più difficili, nel senso che bisogna andare a prendere... Boh, che si devono prendere elementi che, che ci sono su diverse righe. E quindi in questo caso... Visto che questa è una tabella piccola che ha soltanto quattro elementi, noi possiamo farlo in questo, in questo modo. Guardate, for e in-range. In realtà questo possiamo lasciarlo così. Ahora, if eh the... e se poi la somma di questi elementi è diversa di la nostra somma obiettivo, allora anche a quel punto io posso dire che questo non è un magica square. E Guardate che in questo caso c'è un elemento che cambia, che è il primo elemento, che è quello che ci rappresenta le righe, che sarà questo, prendo la prima riga, prendo la seconda riga, la terza e la quarta riga, e poi c'è un elemento che rimane sempre costante, che è quello che eh, corrisponde alla colonna. E che è la stessa cosa di qua, no? C'è un primo elemento che cambia, che è questo qui, 0, 1, 2, 3, e poi c'è un elemento che rimane costante, perché? Perché siamo nella colonna 0 e quindi ci fermiamo sempre nella posizione 0. E quindi questo è 00 10 2 0 3 0. Niente, usiamo quella stessa, quello stesso ragionamento per fare questo for e basta. Anche a questo punto abbiamo fatto eh, la verifica su tutte le colonne. Ehm... Bene, proviamo a farlo. Sulla diagonale, allora, con le diagonali si possono fare due cose, una sarebbe farlo in maniera più manuale, nel senso che facciamo if board 00 più board 11 più, diciamo, scrivere tutta la, tutta la, tutta la somma manualmente. Poi un'altra alternativa sarebbe provare a fare così. Vediamo. E for E in range, if... Allora questa potrebbe essere la somma della diagonale, e questa potrebbe iniziare in zero. E, e niente, facciamo così tipo. Noi lo sappiamo che una, in, un elemento si trova nella diagonale perché il suo indice i è uguale al suo indice j. Quindi sarà I, eh, 00112233. E quindi per andare a prendere le diagonali ci serve soltanto un indice, giusto? Sarà, eh, e usando questo, questo unico indice qua, scusate, in, in range... 3. E quindi usando questo unico indice qua io posso calcolare la somma degli elementi che si trovano nelle diagonali. Cosa faccio dopo? Dopo il for? Faccio la manda. If... Ehm... No, aspettate un attimo. Ah sì, bene, sì, sì, sì. sì. E quindi dopo il for faccio la domanda: no? E somma diagonale è diversa di target? Allora, anche a questo punto lo so che questo non è un. Guardate che sempre, diciamo, la, il ragionamento in questo algoritmo è che io parto dicendo che questo è un, è un magic square e poi inizio a fare tutte le prove per cercare di dimostrare o per cercare di verificare che questo infatti sia un magic square. E quindi quando trovo qualche cosa, qualche, che qualche proprietà non si compie in questo, in questo magic square, allora a quel punto determino che non è un magic square e cambio la mia soluzione, quello che avevo pensato prima. Quindi abbiamo fatto già questa diagonale, e poi ci, fa, ci manca questa quest'altra. Abbiamo fatto questa diagonale qui, in cui gli elementi 1-1 e ci manca questa qui, parla in questa direzione. Capito? Oh, boh, come vedete, anche così. Guardate che questo primo elemento qui sarebbe la posizione 3. L'ultima sarebbe 3, 0, poi questa sarebbe 2, come? 1, 2, 3, 0, sì. L'altra sarebbe 2, 1. Scusate, ma non ce l'ho il mouse, quindi è per, così, è per questo che scrivo così, brutto. Ehm. Poi questa sarebbe 1... 2 e poi questa sarebbe 0, 3. Capito? Quindi guardate che il primo elemento parte da 3 e eh, inizia a decrescere fino a quando arriva a 0, giusto? Quindi 3, 2, 1, 0. Mentre il secondo elemento parte da 0 e comunque continua a crescere fino a quando arriva a 3, quindi 0, 1, 2, 3, capito? Quindi un po' bisogna capire come si comportano questi due indici per cercare di fare una soluzione usando un ciclo a questa seconda diagonale. E quindi guardate questa soluzione che sto per fare. Comunque ci interessa questa somma, quindi somma diagonale uguale a 0, e for in range sempre da questo 3. E, e poi io dico così, la somma... E qua ci sono due elementi, giusto? Quindi c'è uno, il secondo elemento, che continua ad essere i. No, un attimo. Um... Ah no, scusate. C'è il primo elemento... No, perché... Allora, io l'ho fatto in questa direzione, verso l'alto, giusto? Ma in realtà, se il nostro i parte qua, tipo i uguale a zero in questa posizione, quindi il primo sarà questo, il secondo sarà questo, il terzo sarà questo, e poi finalmente andremo a fare questo qui, giusto? Perché allora il primo elemento... o. Oh, L'elemento che prendo della prima riga sarà questo qui, poi l'elemento che prendo della seconda sarà questo, poi sarà questo e poi sarà questo. Scusate se ho fatto confusione perché ho iniziato a farlo in questa direzione così, ma ricordate che quando facciamo i cicli partiamo dall'indice 0 per la riga e iniziamo a scendere. Quindi guardate che il primo elemento che prendiamo in questo caso, la, il primo indice parte con il numero 0, il secondo va con 1, 2 e 3. Quindi quell'indice va benissimo con i, perché è uno che parte da 0 e si incrementa. Poi, mentre invece il secondo indice è uno che parte dalla lunghezza, del, la lunghezza della, della lista e poi ogni volta eh, decresce in 1 fin quando arriva a 0. Io com come posso esprimere questo con il codice? Io posso fare così, guardate. Ehm, io posso dire che quello è uguale alla lunghezza meno 1, perché boh, lo sappiamo che è sempre la lunghezza il numero di elementi, ma che l'indice non arriva fino al numero totale di elementi, ma che arriva a una posizione prima, perché parte da zero, Quindi per questo metto questo, meno 1, e poi guardate questo, questo trucchetto che uso qui, meno i. Allora, eh, guardate che quando i è uguale a 0, quindi... Io qua prendo la posizione che questo sarà, prendi quell'elemento che c'è nella riga 0 e nella colonna uguale a la lunghezza, del, la lunghezza della matrice che sarà 4, meno 1, 3, meno 0, 3. Quindi in questo caso prendo l'elemento che c'è nella posizione 0, virgola, o 0, eh, 3, che sarà nella riga 0, nella posizione 3, quindi sarà questo qui. Quando questo i è uguale a 1, allora io prendo quello che c'è nella, nella riga 1 e nella colonna uguale alla lunghezza, che sarà 3, 4, meno 1, 3, meno 1, 2. E quindi vado a prendere quello che c'è nella I. i uguale a 1, quindi questa seconda riga qui è nella colonna 2, che sarà questa qui, giusto? E così via. Quindi io in, questa, in questo caso ho cercato qualche formula che mi aiuta ad usare questo unico indice i per calcolare o per eh, determinare qual è l'elemento che, che mi serve andare a prendere. E poi faccio... La stessa domanda che avevo già fatto qui. E... e niente, guardate che a questo punto abbiamo già fatto tutte le verifiche. E siamo andati a controllare prima che ci fossero tutti i numeri da, 0 a 16, da 1 a 16. Poi siamo andati a controllare che la somma di tutte le righe fosse la stessa, poi che la somma di tutte le colonne fosse la stessa, poi che la somma della prima diagonale fosse la stessa e poi che la somma della seconda diagonale fosse uguale a quel obiettivo, a quel target che avevamo calcolato all'inizio e niente, ci resta soltanto dire if is magic square allora print allora eh, questo vuol dire che se arrivati a questo punto a questo punto del programma la variabile is square continua ad essere true quindi vuol dire che ha superato tutte queste verifiche eh, io posso dire io sono sicuro a questo punto che questo è un magic square, altrimenti eh, boh, se in qualcuna di queste verifiche che abbiamo fatto eh, is magic square è diventata false, eh, posso dire che non è un magic square. Ok. E niente, quindi questa sarebbe la soluzione per, per il secondo, per il terzo esercizio. E non andrò a fare qua la prova perché oh, ci mettiamo un sacco, ma quindi è questa la soluzione. E più che altro, sempre la cosa più importante è capire quali erano i passi che... È, diciamo sì, i passi che dovevamo seguire per determinare se questo... Prima per creare il, il, la matrice, e poi per determinare se, questo, se i valori che erano all'interno di quella tabella eh, corrispondevano a quei valori di un magic square o meno. E basta. Quindi questo sarebbe il terzo esercizio, la soluzione del terzo esercizio.